Passioni, le dimore divine dell'amore, vita e insegnamenti di Thich Nhat Hanh, di Cristiana Munzi Benvenuti da Cristiana Munzi a questa prima puntata di Passioni dedicata alle dimore divine Le dimore divine sono quattro sentimenti, quattro forme d'amore, quattro virtù affettive e vengono chiamate in sanscrito Brahma-Vyara. Nel canone buddista si racconta che una volta venne chiesto al Buddha come si poteva raggiungere Brahma, la divinità per eccellenza nell'Olimpo indù. E il Buddha rispose che per dimorare presso Brahma, per raggiungere la dimora di Brahma, appunto eh, Brahma-Vyara, Occorreva fare sviluppare in sé, lasciare fiorire in sé questi quattro sentimenti, queste quattro forme d'amore. Queste quattro forme d'amore eh, ci verranno testimoniate dall'esperienza, dalla storia vissuta di due monaci, un uomo e una donna, un monaco e una monaca, la cui stessa storia è una storia d'amore. Ma che significa amore? In the Buddhist is very clear. But the word love uh, ha so many meanings we have abuse, uh, the word love so have to heal the word because the words uh, can get sick they can lose their meaning and that is why from time to time we have to clear to clear abbiamo ascoltato la voce di Tighnatan che diceva che la parola amore si è ammalata e ha bisogno di essere curata di guarire ha troppi significati ne abbiamo abusato Thich Nhat Hanh è un monaco vietnamita, la sua stretta collaboratrice si chiama Chang Kong. Hanno raggiunto una fama mondiale. Chi non li conoscesse avrà modo di capire chi sono attraverso la loro storia. Verso la fine del 1964, il Vietnam fu teatro di gravi inondazioni. Vi furono 4.000 morti accertati e migliaia di case spazzate via. Decidemmo di raggiungere le zone più isolate, dove i soccorsi non arrivavano. Giorni di pioggia ininterrotta avevano fatto straripare i torrenti che correvano tra le gole delle montagne, così rapidamente che gli abitanti non erano riusciti a mettersi in salvo. Tainatan venne con noi. Caricammo sette barconi di cibo fino all'orlo, risalimmo il fiume Toubon e ci inoltrammo nelle montagne, nelle zone in cui infuriavano gli scontri. Più di una volta vedemmo soldati sparare dalla sponda opposta del fiume. Molti avevano perso figli, figlie, nipoti, casa, animali e tutto quello che possedevano. Un vecchio aveva perso tutto salvo un bufalo, che aveva tenuto a galla mentre l'acqua cresceva. Il bufalo lo seguiva ovunque come un bambino. Visitammo i villaggi più colpiti, distribuimmo viveri e passavamo il giorno con i superstiti. La sera, dopo aver preso un po' di riso come unico alimento, ci mettevamo a dormire nelle barche. L'odore dei corpi in putrefazione era dovunque. Anche tra quelle remote montagne c'erano scontri tra esercito e guerriglieri. Incontravamo soldati feriti di entrambe le parti e li curavamo senza discriminare di fronte a tanta sofferenza Tainatán scrisse una poesia cominciava così sono venuto per starti vicino per piangere con te prendi le mie mani e tienile tienile voglio dirti poche semplici parole abbi coraggio dobbiamo avere coraggio per i bambini per il domani Quella che avete ascoltato era la testimonianza della monaca Chang Kong, tratta dal suo libro L'arma del vero amore, edito da Terra Nuova Edizioni, e ne abbiamo ascoltato anche il canto. La monaca chang Kong è famosa soprattutto per essere stata la più stretta collaboratrice del monaco Zen vietnamita Thich Nhat Hanh. I due hanno ricevuto nel 1996 il premio internazionale San Francesco e Santa Chiara d'Assisi dal Centro Francescano Internazionale di Studi per il dialogo fra i popoli. Distese di risaie verdi, piantagioni di banane e noci di cocco, occhi e risa di bambini, una patata dolce per ciascuno come merenda a scuola. Questo era il mondo della monaca Chang Kong, vera vacuità quando era bambina. La monaca Chang Kong, allora Kao Gok Puong, nasce nel 1938. Nel 1988, a 50 anni, Kaong Gok Puong diventerà formalmente monaca, nell'ordine dell'interessere di Thich Nhat Hanh. Lo aveva conosciuto nel 1960. Thich Nhat Hanh era già famoso tra i giovani in particolare per il suo messaggio innovativo. Era un giovane monaco e voleva ringiovanire anche il buddismo. Kaung Puong e Tik Nathan divennero amici e insieme cominciarono un'opera di aiuto nelle campagne, nelle città, lì dove c'era povertà, dove c'erano vittime di disastri naturali o della guerra. La loro opera d'aiuto, come l'opera della maggior parte delle organizzazioni umanitarie, non faceva discriminazioni. Ma questo non avveniva a caso. Questo avveniva perché la monaca Chang Kong, come il maestro Zen Thich Nhat Han, si sono sempre ispirati alle quattro qualità divine dell'amore, alle quattro dimore divine dell'amore indicate nel canone buddista. E una di queste qualità è l'imparzialità, l'equanimità. The fourth element of true love is upeksha. And this is uh, the foundation of true love. And uh, equanimity has been used to translate uh, upeksha. But I would like to use the word inclusiveness. In true love, you don't exclude anyone. And if your love is uh, true love, that will benefit everyone. Not only humans, but also animals, minerals, and vegetables. If that is really true love, but if you love someone and you get caught, and you get cut off, that's not true love. Era la voce del maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, come lo conosciamo noi, o Thich Nhat Hanh, come viene pronunciato in Vietnam, o anche tai, come lo chiamano i suoi amici. Ci ha spiegato che cosa significa Upeccia, una parola sanscrita che sta a indicare il quarto elemento del vero amore nella tradizione buddista. Upeksha significa equanimità ed è il fondamento del vero amore. Upeksha viene tradotto con equanimità ma Thich Nhat Hanh propone di tradurlo con inclusività. Il vero amore non esclude nessuno. Se l'amore che provi è sincero, il tuo amore sarà d'aiuto a tutti gli esseri, compresi vegetali e animali. Se qualcuno viene tagliato fuori, non si tratta di vero amore. Il vero amore è come il sole che splende su ogni cosa. True love is like the sun, is shining upon us with equanimity, inclusiveness, it does not exclude anyone. And that is the fourth of the conditions of the you know, elements of true love. Equanimity is that, no longer any discrimination. A questo punto può sorgere la domanda come essere equanimi, come essere inclusivi, come non discriminare di fronte all'ingiustizia? Siamo ora in un monastero vicino Roma, presso Frasso Sabino. È un monastero della scuola Theravada della foresta thailandese. La scuola Theravada è l'unica scuola delle 18 scuole più antiche del buddismo sopravvissuta sino a oggi. E siamo qui per fare una domanda all'abate a Giancian da Palo. Equanimità, pecca o peccia, significa eh, la capacità di non discriminare, appunto, abbiamo visto, di essere imparziali, ma a volte non è importante eh, saper discriminare. E, e poi mi chiedo, a volte è molto difficile rimanere superiori alle parti, perché magari una parte sembra essersi macchiata di grandi ingiustizie. Quindi come riusciamo a, a rimanere imparziali e, e a non discriminare delle volte? Upeca possiamo tradurre come equanimità, serenità, equilibrio interiore e viene pienamente sviluppato con una comprensione diretta delle cose come sono, di causa ed effetto e con una comprensione del causa ed effetto. Si sa cosa, cosa si può fare. Si ha un'idea delle limitazioni di quello che si può fare e non si reagisce solo dal, dall'abitudine o dal condizionamento. C'è una visione più grande, una prospettiva più saggia sulle situazioni. Non implica un'indifferenza, ma una serenità interiore, e quindi possiamo comunque rimanere sereni, anche nella presenza della sofferenza, perché possiamo stare sereni con la nostra sofferenza. E quindi eh, quando c'è qualcosa che possiamo fare, facciamo. Quando non, non c'è niente da fare, possiamo rimanere non agitati, equilibrati. Abbiamo ascoltato l'Abbate Chandapalo spiegarci come l'equanimità non sia da confondere con l'indifferenza e infatti eh, ciascuna di queste quattro forme eh, d'amore queste quattro dimore divine Brahma, Viara della tradizione buddista ha un nemico vicino e un nemico lontano. Una qualità che eh, si confonde ma non è da confondere con quella virtù affettiva e una qualità che invece si oppone a quella virtù affettiva nel caso dell'equanimità eh, il nemico vicino, la qualità che si può confondere con questa virtù è appunto l'indifferenza. Mentre il nemico lontano, ovvero eh, la qualità opposta che ostacola che si oppone all'equanimità è raga, la passione, la discriminazione. non mi not fall into the state of indifference. I want to be concerned for my well-being and for your being. I don't want to be indifferent. I don't want to be caught in the extremes of attachment and aversion and you are caught by something you suffer and when you you are angry at something you suffer also so both attachment and aversion broke me of my freedom of my happiness possa essere libero dallo stato di avversione e di attaccamento, ma non indifferente. Questo è uno degli auguri che nella tradizione buddista, in particolare in quella rielaborata da Thich Nhat Hanh, ci si fa. E qui abbiamo ascoltato la voce di Tich Nhat Hanh che appunto ci diceva che non vuole cadere in uno stato di indifferenza, che vuole occuparsi del proprio benessere e del benessere degli altri, che non vuole rimanere catturato da avversione e attaccamento. Entrambi questi stati ci tolgono la felicità e la libertà e la tolgono agli altri. Viene a questo punto spontanea la domanda se eh, questo stato di tranquillità, eh, di non agitazione, eh, di eh, calma ma non di indifferenza non eh, sia già presente eh, nella nostra tradizione, per esempio in quella stoica di Seneca, possiamo nominare anche Plutarco, eh, Marco Aurelio e ancora prima nella tradizione greca di Epicuro. L'Aponia e la tarossia sono molto simili a quello che prevede l'etica buddista. Atarassia è, eh, come dire, l'imperturbabilità, cioè esercitarsi a non venire coinvolti dal mare, delle, eh, mare in tempesta delle vicende in cui si è coinvolti. Implica un distacco e però il buddismo a questo riguardo è ancora più radicale perché dice il vero distacco è è il distacco da questo senso dell'io e cioè tutto sommato alla fine dello stoicismo rimane un soggetto eh, d'acciaio no? un nucleo in titanio che riesce a sopportare tutto ma questo nucleo è fortissimo l'idea che debba rimanere qualcosa un centro è eh, formidabile il buddismo va alla radice e dice alla fine noi dobbiamo distaccarci anche da questa idea del nostro io perché questo attaccamento ci procura eh, dolore. Abbiamo ascoltato le parole di Gian Giorgio Pasqualotto, professore di storia del buddismo all'Università di Padova. Si tratta di uno dei pochi, anzi l'unico insegnamento di questa materia in tutta Italia. Ma eh, scopriamo attraverso il suo libro East and West, Marsilio eh, 2003, Identità e dialogo interculturale, come in realtà non si possa fare nessuna divisione netta tra Oriente e Occidente, come in realtà eh, queste due tradizioni culturali siano intrecciate, si originino l'una dall'altra. E proprio questa interculturalità ha qualcosa a che vedere con l'interessere. Interessere è stato chiamato l'ordine, il suo ordine, da Thich Nhat Hanh. Lo ha fondato già da molti anni, quando ancora era in Vietnam. Nel 1966 furono ordinati i primi sei membri di questo ordine, che in vietnamita si dice Thie Pien. Ma continuiamo il nostro viaggio. Stiamo camminando nella campagna toscana, eh, di cui sentite i suoni in sottofondo. Ci stiamo recando a parlare con Adriana Rocco, interprete ufficiale di Ticnatana da circa 20 anni e ordinata da lui stesso maestra di Dharma. Abbiamo ascoltato il professor Pasqualotto dirci che nel buddismo si prende distanza dalla soggettività, si dissolve in qualche modo la soggettività. Il cuore dell'insegnamento del Buddha è anche nel prendere atto che ognuno di noi attraverso la mente fabbrica dei punti di vista, che sono soltanto, come dice la parola, punti di vista. E nell'ordine dell'interessere. Siamo guidati da 14 principi guida, da 14, non li chiamiamo addestramenti, cioè aree della nostra vita in cui ci alleniamo per mettere in pratica proprio questi insegnamenti. Quindi praticare l'insegnamento vuol dire momento per momento, quanto più possibile. Essere consapevoli di come funziona la mia mente. Quindi essere consapevoli che sto soltanto porgendoti una mia esperienza, un mio punto di vista. Esserne consapevoli mi aiuta a essere meno categorico e quindi a caricare di meno della mia soggettività quello che dico. Consapevoli della sofferenza creata dal fanatismo e dall'intolleranza, siamo determinati a non idolatrare e a non vincolarci a nessuna dottrina, teoria o ideologia, neppure a quelle buddiste. Gli insegnamenti buddisti sono guide che ci aiutano a imparare a guardare in profondità e a sviluppare comprensione e compassione. Non sono dottrine per cui combattere Uccidere o morire. Abbiamo ascoltato uno dei quattordici addestramenti dell'ordine laico dell'interessere fondato dal maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh. Per piantare i semi di una nuova comunità è tempo di svegliarsi. Per essere i cambiamenti che desideriamo vedere nella società è tempo di aprire il cuore. Wake Up è la canzone del movimento giovanile fondato nel 2008 da Tik Nathan e da tutta la comunità mondiale, sia laica che monastica, intorno a lui e, e alla monaca Chang Kong. Ascolteremo ogni volta la voce di uno di questi giovani, in particolare del movimento italiano Wake Up. So che Cristiano ha chiesto di sapere qualcosa della mia esperienza, perché ho vissuto in una città con molte molte bellezze e anche molta sofferenza, che si chiama Roma. E Adesso vivo in un'altra un città con molte molte bellezze e anche della sofferenza, che si chiama Gerusalemme. Abbiamo molto da imparare da israeliani palestinesi, molto impegnati, molto pronti a, a non solo combattere per quello di cui sono certi, ma di mettersi in gioco e andare a scoprire una realtà che non conoscono, di, di incontrare quello che dovrebbe essere il nemico. E questa capacità di mettersi in gioco abbiamo molto da imparare da, da questi israeliani palestinesi. E ogni settimana vado a Betlemme e abbiamo un gruppo di meditazione là, di pratica. Facciamo un rilassamento profondo, eh, leggiamo dei brani di Thay, la, la condivisione. E devo passare per questo muro. Una volta che si racconta del muro di Gerusalemme, avevamo in mente il muro del pianto, no? un luogo sacro. Adesso si dice il muro del, di Gerusalemme e abbiamo quest'altra immagine, purtroppo. Ed è un muro di otto metri di cemento e devi passare in posto di blocco, mostrare i tuoi documenti. Se sei internazionale è molto facile, se sei israeliano o palestinese diventa molto più difficile. E pratico la, la tecnica di guardare in profondità che ci, ci insegna Tai, questa pratica di, di vedere le radici delle cose che non ci piacciono e anche le radici delle cose che ci piacciono, però questo devo dire non mi piace. E guardo in profondità, vedo la paura degli israeliani, da, dei tentati che hanno subito negli ultimi decenni, Vedo la sofferenza dei palestinesi e anche vedo la sofferenza ancestrale, le persecuzioni degli ebrei in Europa, la violenza nella società araba. E la gente che ha paura, gente frustrata, gente arrabbiata, fa delle cose che portano a più, in, più sofferenza. E quando guardo in profondità, vedo la mente, vedo il cuore chiuso, vedo lo stato di bisogno, lo stato di paura. È l'ultima cosa che voglio fare, è alimentare questo stato di paura. E questa è, è la pratica principale. Così quando torno da Betlemme tutti devono scendere dall'autobus, mostrare i documenti, passare per un altro checkpoint. Sono un autobus che è prevalentemente palestinese. Mi identifico con i miei fratelli e sorelle palestinesi che devono scendere dall'autobus e mostrare il, passaporto, il, il documento davanti a una soldatessa, un soldato con la mitra. È una cosa fastidiosa, umiliante. E poi arrivo il mio turno di mostrare il documento e guardo la soldatessa, guardo il soldato e, e vedo mio fratello, vedo la mia sorella, perché anche io sono stato soldato e potevo io essere in quella posizione. E per me tutto questo è una pratica di, di, non, di non tagliare fuori nessuno, di vedere tutti come i miei, i miei fratelli e sorelle e voler cambiare questa, questa mentalità di paura, questa, questo guardare l'altro attraverso una barriera, la barriera interna, che questo ha provocato, questa è la, la radice più profonda di, di, di questo problema. E non voglio contribuire, anzi voglio creare questo cuore d'amore, questa mente d'amore che poi mi, mi permette di trovare lo spazio nella mia vita, di, di fare le cose belle quanto quell'arcobaleno lì fuori. Ce ne sono due, oddio! <ride> sì! Eh. Abbondanza! No. Avete ascoltato le voci dei ragazzi che abbiamo raccolto in un ritiro autogestito dal movimento giovani Wake Up italiano, fondato da Thich Nhat Hanh e dai monaci e dai laici di tutto il mondo nel 2008. Ma avremo modo di ascoltarli ancora nelle prossime puntate. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata sull'equanimità o inclusività, la quarta dimora divina dell'amore nella tradizione buddista, guidati dal maestro Zen vietnamita Thich Nhat e dalla monaca Chang Kong, i quali hanno organizzato nel passato diversi ritiri per israeliani e palestinesi, ritiri che oggi i loro monaci cercano di riorganizzare in Palestina. Inoltre hanno eh, affrontato il tema della discriminazione nei confronti dei Dalit, ovvero degli intoccabili in India e del loro viaggio esiste la testimonianza anche fotografica nel libro Breathing India, le foto sono di Bury Tobiason e inoltre esiste un film documentario eh, su questo argomento nessuno escluso. Teknatarn ha affrontato anche il tema eh, del terrorismo islamico, possiamo consigliare il libro nel rifugio della mente, la risposta Zen al terrorismo. Le dimore divine dell'amore. Vita e insegnamenti di Tik Nathan. Di Cristiana Munzi. Regia di Ornella Bellucci. A cura di Cettina Flaccavento.